Ciao a tutti, oggi prepareremo il tè freddo alla pesca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 2 ore di riposo in frigorifero. Gli ingredienti sono acqua, zucchero, bustine di tè e pesche. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 10 minuti 100 gradi velocità 1 Posizionare il cestello, mettere le pesche e le bustine di tè. Chiudere con il coperchio senza il misurino e lasciare in infusione fino al raffreddamento. Trascorso il tempo, rimuovere il cestello, trasferire in una brocca e riporre in frigorifero per almeno due ore. Tè freddo alla pesca! Grazie e alla prossima ricetta!